Ma buongiorno amici, oggi siamo a Tortoreto, facciamo la prova speriamo questa volta reale della GoPro 9 se poi volete sapere perché questa è la prova reale, questo aggettivo reale perché dopo la fine del, del video vi linko i disastri della prima prova, del primo tentativo di prova di questa GoPro andate andateveli a vedere e ridete dicevo siamo alla costa del monte a Tortoreto un, piccoli, un piccolo bike park costruito qui simpatico per provare questa GoPro modalità 1440 50 fps obiettivo ampio hyper 3.0 quindi boost che poi è la modalità che credo userò più di tutto perché era anche la modalità che usavo con la vecchia gopro perché? perché alla fine i video 4k non è che recuperano così tanto soprattutto di queste in bike park e in mtb comunque processare poi in post produzione video in 4k insomma auto perché pesantezza dei file, pesantezza di elaborazione, c più a tavoletta, da cui anche lì le problematiche ci sono e inoltre questa modalità 1440-1080 come vi dicevo permette, mi permette di compensare in altezza dove il mio corpo sta più verso il telaio, verso il manubrio e momenti pianeggianti dove invece il mio corpo è un po' più eh, orizzontale per cui la telecamera guarda un po' più verso l'alto quindi avendo quei, quel numero di pixel in più, da quella risulta, quel, quel, altezza in più da poter tagliare in alto e in basso mi permette di compensare Ok, abbiamo appena fatto la prima parte della romantica e adesso ci facciamo il boschetto, così vediamo anche le variazioni di luce, anche perché oggi è un po' nuvoloso, c'è qualche goccierellina di pioggia, per cui le condizioni video... De, soprattutto in questa parte coperta non sono il top, però anche questo fa parte del gioco. Andiamo qui, perché qui veramente c'è un cambio di luminosità Vedremo come stabilizza tutto ciò, la GoPro 9, GoPro 9 andiamo nell'ultima parte qua giù c'è un ponticello una pedana rotta per cui ci vorremmo fermare e scendere sicuramente anche qui molto buio qui, quindi qui grande problematica probabilmente per questa GoPro che ha, che ha il display da un terzo di pollice qui dobbiamo fermare ah no l'hanno aggiustata, eh almeno, ottimo come dicevo la GoPro che ha il display, comunque il sensore da un terzo di pollice ci hanno messo tutti questi pixel per cercare di per fare questo HyperSmooth super potentissimo Beh, però la fisica dove prendi da una parte ti si mangia da un'altra tanti pixel, piccolo piccolo sensore luminosità problematiche nelle zone poco luminose è normale pezzettino eh, ce l'hanno lasciato per fortuna in uh, pump track fortuna ringraziamo il uh, il contadino che ci ha lasciato questo pezzo è fatta ecco qua ed è finita la crosta del monte in GoPro 9